Lavori in corso con Stefano Molinari e Luigia Luciani. E la sindaca di Roma, Virginia Raggi, grazie di essere Buonasera, con noi. Buonasera. Buonasera, come sta? Bene, grazie. A parte la voce che ci ah, infatti, <ride> ancora ogni tanto. manca. grazie. grazie. Oh, Rivediamo un particolare dietro le quinte perché noi ci eravamo incontrati prima dell'elezione dell e, e tu. Aspettavi? Sono... Eh, aspettavo sì, aspettavi. aspettavo, erano 371 giorni fa quindi me lo ricordo soprattutto esatto. <ride> anche per questo E, e le... no. il Virgina Raggi si ricordava appunto di questo eh? sì. ammazza sei di pagrita Beh, ero, come eh. dire, abbastanza ingombrante quindi ma, no, ma è una si linea vedeva. invidiabile, diciamo Si vedeva, ma come si sente? Com'è? La vediamo rilassata? Sì, sì, no. beh direi che è... va bene, va bene nonostante un po' di, sicuramente di super lavoro tante cose da fare tanti problemi però lo sapevamo quindi stiamo, stiamo affrontando tutto un passo alla volta cioè come dire ogni porta che apriamo nasconde un garbuglio di cose che vanno eh, insomma risistemate ci siamo armati di tanta pazienza da tanta determinazione però devo dire che insomma, non sono sola perché ho gli assessori che mi aiutano i consiglieri poi ho tanti presidenti di municipio con le relative squadre di assessori e consiglieri quindi insomma un passo per volta stiamo. Andando. Ecco no io poi, poi la, lascio la parola a Luigi no? però dicevo questo più, più rilassata di qualche tempo fa non molto tempo fa mm. è, è vero questo? Eh, diciamo che senza dubbio c'è stato un periodo un po', un po' difficile che però ci siamo ci siamo lasciati a le spalle e questo ci consente di lavorare con una direi discreta tranquillità No, questo lo notavamo anche in questi giorni che l'abbiamo un po' seguita, d'altro canto insomma è anche il nostro lavoro e io vorrei partire un po' da qui, no? dal lavoro svolto soprattutto nelle ultime settimane, poi magari facciamo anche mm -hmm. un passentino indietro perché stavo ehm, vedendo proprio la diretta Facebook eh, di oggi al residence Bastoggi sì, e sì. ovviamente mi mm -hmm. ha, hanno colpito una serie di cose e mi ha colpito e mi ha fornito un assist uh, proprio involontario. A un certo punto della diretta lei dice eh, dovevamo scrivere scavare fino alle fondamenta quindi la nostra amministrazione non è ferma quindi involontariamente ha lanciato anche un messaggio secondo me a chi in questi mesi ha accusato anche sì. pesantemente come sì. avete detto voi più, più di qualche volta questa amministrazione di essere immobile. Sì esatto Purtroppo noi abbiamo trovato una macchina praticamente ferma. Ecco, proprio Bastoggi ne è l'esempio. È un residence, però io utilizzo questa parola in maniera non del tutto corretta, perché i residence a Roma sono quelli privati. Invece, Bar Bastoggi è comunque un complesso di case pubbliche. Non, è, non sono edifici ERP, quindi anche dal punto di vista giuridico c'è una grande confusione alla quale stiamo mettendo mano. Proprio dicevo, questo complesso Bastoggi eh, è un complesso di case nella quale qualche, nel quale qualche anno fa, circa 20 anni fa sono stati collocati dei cittadini in via temporanea, la temporaneità sì. ovviamente è diventata semidefinitiva, eh, nel frattempo nessuno si è premurato di andare a eh, evidentemente effettuare lavori anche di manutenzione ordinaria, di cura ordinaria, per cui eh, noi ci siamo trovati in una, una situazione esplosiva, l'abbiamo affrontata, abbiamo innanzitutto reperito dei fondi per avviare i lavori, abbiamo iniziato a fare le bonifiche dei rifiuti straordinari, cioè delle discariche praticamente all'interno dei, dei sotterranei, delle cantine. L'ha colpita molto questa cosa? Andandola a vedere dal vivo? Assolutamente sì. c'è cioè è una, una situazione nella quale veramente si stenta a credere che possano vivere delle persone per cui si va, si, si trovano i fondi, si mettono sui capitoli di spesa insomma, eh, corretti e poi si procede a fare l'intervento. La macchina però richiede dei tempi. Questo è, è proprio il punto. Bastoggi è l'esempio. Noi abbiamo iniziato ad affrontare il tema con la presidente del municipio XIII, Giosi Castagnetta dal mese di novembre. Di fatto siamo intervenuti adesso che a febbraio non è che da novembre a febbraio adesso è marzo però insomma gli interventi sono iniziati a febbraio non è che da novembre a febbraio siamo stati fermi abbiamo lavorato per poter effettuare questi interventi cioè è una macchina è, complicata insomma. è una macchina complicata che in parte è complicata perché le procedure spesso sono farraginose in parte è complicata e giustamente complicata perché per esempio per quanto riguarda i lavori pubblici bisogna procedere secondo le norme di legge che prevedono una determinata tempistica per bandire le gare d'appalto e quindi questo significa che anche se eh, i lavori non partono subito non vuol dire che l'amministrazione sia ferma certo facendo, volendo utilizzare una metafora che è un po' quella della costruzione di una casa prima di vedere i muri che, che iniziano a crescere bisogna scavare le fondamenta riempirle di cemento e poi piano piano si costruisce allora quindi... eh, intanto diamo dei riferimenti perché vogliamo sentire anche le vostre domande 3775-104-500 quelli soliti evidentemente mandateci i vostri messaggi che diventeranno anche delle domande per Virginia Raggi e poi eh, magari se riusciamo a prendere anche qualche telefonata al volo 0688 33 033 prendiamo adesso le prenotazioni allora io ieri ieri avevamo eh, Pinuccia Montanari in, in diretta sì. e, e insomma a parte che Insomma, mi sembra molto attiva. Molto eh. grintosa, sì, Vero? Sì, sì sì sì. Ma devo dire che tutti gli assessori sono. Non riuscivamo più a fermarla, nel senso che ci ha ah, fatto sì, sforrare. Sì. Eh, ma lei ha un'energia pazzesca, poi si trova ad affrontare una situazione talmente critica dove qualunque cosa è comunque un miglioramento. E questo cioè, evidentemente ci, ci sprona ad andare avanti. Quindi, Abbiamo fatto partire con i rifiuti, l'avrete sentito, il piano straordinario di, sì. di raccolta differenziata e porta a porta sulle ut utenze non domestiche, che era ovviamente è stato avviato negli anni precedenti in maniera assolutamente parziale e questo significa andare ovviamente a ridurre quella quota di, di rifiuti indifferenziati che tendenzialmente finisce in discarica. Quindi come dire anche qui siamo parziali. Ecco, è soddisfatta del lavoro che si sta facendo per quanto riguarda la pulizia che è un po' un termometro evidente dello Stato di Roma. Io ieri ho la detto... Domanda... No, eh no, beh certo, io eh no, ci premetto perché tanto è sì. pubblico, l'ho detto ieri. Io per esempio per quanto attiene alla zona che, alle zone che più... No, abito a Labaro, frequento questa eh, zona qua. Ho notato che non ci sono più i cassonetti strabordanti quindi il mio giudizio sulle zone. Eh, che, che, che, che, che mi interessano diciamo dal punto di vista proprio della vita di tutti i giorni è positivo poi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori e ci sono realtà differenti Diverse, sì, sì. è proprio questo la, la risposta non può essere o sì o no la risposta è stiamo lavorando non sono ancora soddisfatta c'è tanto da fare Roma è una città peraltro la più estesa di tutte le città non solo italiane ma europee con oltre 1285 km quadrati immaginatevi eh, cioè, che cosa vuol dire riorganizzare la raccolta della, della spazzatura su una città così vasta è evidente che si procede per settori talvolta si va a macchia di leopardo esatto è, è, è come dire è un processo in corso anche qui siamo ancora nella fase di scavo prima di poter dire che la città è pulita la città è pulita insomma ci, ci sono delle zone, sì, hanno delle zone pulite anche perché esatto. c'era una cosa che è venuta fuori proprio nel nel dibattito ieri con l'assessore ma la giro anche a lei no? L ha detto lei, ehm, insomma, la città prima di essere pulita bisogna, bisogna aspettare un po' di tempo, certo. però c'è un dato rilevante che faceva presente l'assessore ieri che immagino eh, lei condivida, il problema grosso di questa città è capire di chi siano le competenze, perché noi ogni volta ci siamo trovati, sicuramente valeva anche per le amministrazioni passate, però da lì adesso voi anche immagino vogliate ripartire io pulisco questa strada qua mi fermo questo giardino pubblico però chi lo pulisce? Perché poi tante segnalazioni dei nostri cittadini che sono poi anche eh, i suoi lettori dicono questo sì ok questa strada è pulita però questo parco non lo è e il problema è appunto ricollocare le competenze. Esatto, lo stiamo facendo attraverso la ehm, nuova predisposizione dei contratti di servizio che sono sostanzialmente quei contratti con i quali l'amministrazione e le varie società partecipate quindi AMA per esempio i loro ambiti di azione. Ad oggi io un esempio che mi ricordo e che ricordo a tutti perché mi ha lasciato sorpresa è eh, quello che è stato, veniva stabilito nei contratti precedenti. Certo. Eh, riguardo alla pulizia dei graffiti. L'AMA è competente a pulire solamente i graffiti che hanno contenuto politico. Quindi io mi immagino ah, una commissione eh, certo. che vada insieme a questi dotati di idropulitrice che valuti il contenuto <ride> del graffito. Questo è politico. Vabbè, colori graffiti che hanno un fiollino. contenuto artistico esatto. però. però no è quello, quello che io lo... dico eh, sì, ma se creiamo una commissione per no, ogni no, volta no, che dobbiamo ovviamente questa una cosa è una sciocchezza no, la commissione no, me la dirlo. sto inventando io no, no, no però spezzando. è evidente che se eh, si procede in questo modo non si potrà mai avere un risultato che sia quello che speriamo perché appunto come dice lei fino a qui pulisco io o come gli argini del Tevere mi pare per 80 cm sono eh, dell'AMA poi sono della regione poi sono di un'altra cioè, che vuol dire Vado lì a misurare col metro, col centimetro cioè bisogna veramente ecco, fare ordine quando io vi dicevo prima all'inizio eh, ogni porta che apriamo nasconde un mm. gomitolo di, di cose che nel tempo si sono avviluppate eh, questa è una di quelle le procedure la semplificazione non, non, non trovano spazio all'interno ecco, quindi quando ci quindi... sarà un governo 5 stelle questa è una delle prime riforme anche perché ha costo zero beh la semplificazione è fondamentale ma è fondamentale anche per capire se il processo sta andando bene cioè non si può pensare di far lavorare 20 soggetti diversi su un unico tema e peraltro neanche mettendoli intorno a un tavolo, cioè no, no proprio è, è tutto da rifare però insomma devo dire noi siamo molto determinati, gli uffici ci aiutano in parte in parte, parte ci studiano in parte ci stanno studiando. Chi è che vi studia secondo lei? <ride> Quali sono gli uffici che vi studiano? No, non, non Beh, è ci un... ha portato lei perché non era... No, diciamo che ci sono sicuramente delle persone che ci guardano con un po' di sospetto per capire se siamo veramente mm. seri, però poi collaborano perché capiscono che non vogliamo andare a... Cioè, All'interno dell'amministrazione, de, dell sì. nei ruoli tecnici, diciamo. Sì, sì, amministrativi... Un eh, pregiudizio, scetticismo, cos'è? Non, so, non lo so, però diciamo che superato un po' l'impatto iniziale hanno capito che siamo intenzionati a cambiare davvero le cose in meglio. E questo credo faccia bene non solo ai cittadini a livello di servizio fornito, a livello di servizio erogato, ma anche eh, ai lavoratori, ai dipendenti, ai funzionari, ai dirigenti, perché riuscire a curare un progetto e vederne i risultati credo che sia gratificante per tutti. Quindi dopo un periodo di studio reciproco insomma, mm. che ci sta no? quando ci si conosce, adesso direi che abbiamo ingranato abbastanza bene, e stiamo collaborando proprio per ridisegnare e riscrivere progetti. E duri flussi. È per questo mh, che magari anche nei primi mesi la comunicazione è stata un po' più difficile, sia con noi della, della stampa, no? Sia magari anche con. Cioè, con i cittadini voi avete sempre avuto un flusso continuo perché avete sempre sfruttato la rete. Mm. Però adesso lei comincia ad uscire più anche dal Campidoglio allora sì. le chiedo se c'era un periodo di necessità anche di rimanere più chiusa nel Campidoglio sì. perché mi ricordo una sua intervista adesso non ricordo le parole esatte però il concetto era questo mi piacerebbe stare molto di più in mezzo alla strada vorrei anche perché sto ore e ore chiusa qui ma lo devo fare e forse in quel momento si poteva anche un po' perdere il bandolo della matassa rispetto agli elettori adesso invece da qualche settimana a questa parte assistiamo a questi bagni di folla in mezzo alla gente Beh, e immagino le cose, che le, cioè, le cose che le chiederanno e saranno anche tante ah, perché sì. questa è una sorta di intervista condivisa vi passi un po' il mm -hmm. termine perché non appena è apparso appunto il messaggio social che lei eh, ovviamente sarebbe arrivata a Radio Radio siamo stati inondati di messaggi <ride> non le dico quali ecco di domande, e di domande. Di domande insomma mm. cioè, a un certo punto bisogna andare a guardare in faccia la realtà delle cose anche quelle più scomode no? non c'è dubbio, non dubbio. Uh, sicuramente all'inizio io avevo bisogno di rendermi conto eh, di cosa stesse accadendo, di dove eravamo, perché comunque farlo dal lato dell'opposizione. Io durante la consigliatura Marino con eh, gli altri consiglieri insomma, eravamo all'opposizione, siamo riusciti a conoscere tutta una serie di, di cose, di fatti, anche di eh, fatti che accadevano all'interno dell'amministrazione ma dal lato dell'opposizione. Nel momento in cui io mi sono insediata, ci siamo seduti, siamo diventati maggioranza, avevamo degli assessori, dovevamo capire come girava la macchina dal lato della maggioranza. Sinceramente, era fondamentale riuscire appunto a capire questi, questi meccanismi, iniziare ad avere il polso delle cose anche per riuscire a capire come affrontarli. E sì, forse eh, avrei potuto far di più, uscire di più, non c'è dubbio, insomma. Poi le, recrim le recriminazioni si fanno sempre sul passato. È andata così, io penso di aver avuto anche modo in questi mesi di studiare un po' di più ecco le procedure. So dove ci sono una serie di intoppi, come intervenire. Probabilmente, se fossi Direttamente per strada mi sarei persa tutta una serie di pezzi che servivano per imparare proprio a ricostruire una macchina che evidentemente era ferma. Allora arrivano un sacco di domande, di osservazioni, anche di apprezzamenti per Virginia Raggia 377/504 e 500. Io ho visto che ah. ha in mano una tabella. Anche anch'io. ecco, e qua dice: Ma <ride> la, la manutenzione, manutenzione stradale non doveva partire a febbraio. Scrive questo nostro ascoltatore, sì. e, e ci, insomma, ci sono delle cose, là, ci sono scrive. delle buone notizie Ok. Allora la manutenzione strade come sapete è partita dopo tanto tempo perché anche qui abbiamo rifatto i bandi quindi ci sono dei mesi necessari eh, per poter espletare queste procedure pubbliche. Allora, alcuni interventi sono stati fatti nel mese di dicembre, cose non grandissime, insomma, l'importo complessivo era sui 600 mila euro. Ce ne sono altri, eh, Via della Pisana, Via della Magna, Magliana e Via dell'acqua fredda Il cantiere è stato aperto da qualche giorno. Ancora interventi manutentivi, tratti stradali, eh, sedi di linee tranviarie. Eh, L'intervento è partito qualche giorno fa, il cantiere è aperto. Ancora il pronto intervento manutentivo del verde, eh, quello che si trova sulla grande viabilità è partito, il cantiere è aperto ce ne sono altri dove vediamo, ne ho 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10 per dare proprio una quantificazione l'importo complessivo sono 7 milioni di euro abbiamo dei cantieri pronti a partire però stiamo espletando proprio le ultime attività anche qui ci sono stati dei ritardi cioè l'assegnazione sì, dei bandi questo intende? L'assegnazione è stata fatta okay. la giudicazione è stata fatta, mancano alcuni documenti, talvolta gli i catari ci devono fornire ancora qualche documento e poi si parte proprio per avere, come dire, tutte le carte in regola, tutti i documenti a posto per poter partire. Io Perché ho, tanto proprio. poi i temi sono quelli di solito quando assistiamo sì. ovviamente ad interviste con il sindaco no, vero, con un sindaco e ci chiedono ma insomma lei lo vede in questo momento ma le buche di Roma? lo e... chiedo anche agli uffici, gli dico ma le buche per favore e loro ogni volta mi dicono guardi allora questo cantiere l'abbiamo aperto su quest'altro abbiamo dei problemi, ci devono ancora consegnare questo documento però stiamo chiamando stiamo sollecitando ci sono un po' di quello che mi raccontano quello che mi dicono ma che in realtà poi accade nell'assegnazione delle gare pubbliche è che c'è comunque un tempo necessario per poter consegnare tutta la documentazione ed è fisiologico, è evidente che in una situazione stressata come quella di Roma anche aspettare un'ora in più sembra eh, come dire, um, insomma è estremamente pesante per chi, per chi vive, io lo so, insomma anch'io vivo a Roma e quindi anche per me vedere che quella buca sta ancora lì e non è mm. possibile, cioè anch'io mi arrabbio, però mi rendo conto che questi sono tempi Fisiologici, probabilmente non abbiamo più la pazienza di aspettare. Io, purtroppo, la bacchetta magica non ce l'ho, per tutto quello che è di mia competenza, cerco di, di fare il massimo e, e così continueremo. Insomma. Oh, allora io ammetto la mia ignoranza, ma d'altra parte ha detto che pure lei ha avuto dei, un periodo di adattamento per capire i regolamenti, eccetera, eccetera. Ma esiste o se il caso non esiste bisognerebbe farlo esistere un qualcosa che costringa coloro che devono fare dei lavori che comportano diciamo così la perforazione della strada a lavorare un po' tutti insieme, insieme sì, tutti, e tutti raggruppati perché io dico, è una cosa classica però insomma via della bufalotta l'avevano la appena aperta, esatto. appena richiusa adesso l'hanno riaperta, cioè che è una cosa assurda e fateli tutti insieme e soprattutto fateli dice ok, cioè il gestore telefonico deve mettere i e allora facciamo anche lavori di manutenzione di gas e elettricità così per qualche anno lasciamo perdere. Il famoso no? regolamento scavi, mm. ci stiamo mettendo mano proprio perché noi quello che chiediamo alle ditte è di aiutarci nella programmazione di questi interventi, di sottoservizi si chiamano cioè devo dire una legislazione nazionale che non ci aiuta perché dà in qualche modo ad alcuni grandi player la possibilità di operare in autonomia quando ci sono, si verificano guasti, si verificano interruzioni. Il punto è capire quando effettivamente ci sono questi come dire queste esigenze per cui si può andare bucare distruggere quando no stiamo ripeto stiamo lavorando a questo perché la manutenzione strade eh, è un tema molto sentito dai cittadini molto sentito anche da noi costa tantissimo rifare una strada ovviamente sono quasi tutte da rifare abbiamo oltre 8 mila chilometri di strade è una cosa che veramente non ci si crede e chiaramente una volta che si investe si fa un lavoro poi eh, vedere che eh, a causa di necessità varie arriva qualcosa. Uno buca perché deve effettuare dei lavori all'amministratore con i capelli dritti certo. no? soprattutto se dopo tre mesi qualcun altro lo rifà Esatto, è la cosa sì, sì. per cui stiamo mettendo mano al regolamento Scavi, stiamo cercando di lavorare con questi soggetti proprio per riuscire a trovare, come si dice in gergo, la quadra eh. che eh, ci consenta di lavorare tutti in maniera ordinata e organica e dare un servizio migliore ai cittadini, perché poi questo è l'obiettivo. Oh, come vanno i rapporti con i presidenti di municipio? Guardi, non, non gliela faccio uh, casualmente questa domanda, perché evidentemente anche il presidente del mio municipio deve aver letto il posto con la sua presenza e quindi mi chiamava in questo momento per, perché stiamo affrontando anche noi no, a Radio Radio una serie di problematiche che esistono eh Il bisogna collaborare nel quinto municipio Nel quinto, quinto sì. municipio perché io sono una oltre a essere una cronista, sono soprattutto una cittadina molto rompiscato le ho detto quindi devo dire che sto sempre a reclamare in ogni circostanza indipendentemente da chi sieda eh, su, quella, su quella poltrona sì, i presidenti di municipio come vanno i rapporti con loro, nel senso che ogni municipio praticamente è chiamato a governare una piccola piccola grande una città. Piccola città. Anche su questo avete dovuto rimettere mano. A qualcosa di nuovo sì. perché sono cambiati tutti quanti, no? avete vinto anche lì, insomma. Sì, Quindi... più o meno sì, in 13 municipi, in 12 eh. municipi. Insomma. La verità è che, eh, come lei ha notato, ogni municipio è sostanzialmente una città media italiana perché, insomma, circa 200.000 abitanti a municipio, eh, volendo sì. fare proprio una, una, una media fatta con l'accetta. E però non hanno le competenze dei sindaci delle medie città per cui loro hanno un bilancio derivato che è quello diciamo derivato da Roma Capitale hanno un'autonomia finanziaria più limitata hanno competenze solo su alcuni settori quindi stiamo mettendo mano al regolamento del decentramento amministrativo giustamente eh, del quale metto, si parla da tempo del quale si parla da tantissimo, da proprio, tempo, da tantissimo tempo poi c'è da dire c'è un altro fatto noi vogliamo giustamente decentrare per dare maggiori poteri dare maggiori risorse, dare maggiori autonomie allo stesso tempo mafia capitale ci fa vedere come se non si sta attenti al modo in cui questi soldi vengono gestiti eh, si, veri si possono verificare diciamo dei, dei problemi, mm. chiamiamoli così. Putzi lo ricordava proprio in questi oggi. giorni esatto. oggi, no? Bravo allora, da lavorare però 2200 persone, lui diceva. Eh, vabbè, non mi faccia esprimere, insomma, <ride> il lavoro si può dare in tanti modi. Detto questo, allora noi dobbiamo riuscire anche qui a contemperare quella che è l'esigenza di autonomia anche finanziaria, no? economico finanziaria dei municipi, la capacità di spesa la capacità di scelta a 360 gradi nei limiti e però eh, assicurare anche un controllo rigoroso delle procedure, altrimenti io avrò 15 eh, luoghi diversi nei quali si amministrano i soldi e se durante le amministrazioni precedenti un solo luogo, un solo, una sola centrale ha determinato mafia capitale, io così potenzialmente ho altri 15 posti da controllare. Quindi, Quindi appalta, prima... sostanzialmente appalti eh, centralizzati ma nello stesso tempo poter diversificare i soldi, da sì. cioè potergli dare. Stiamo, insomma, lavorando, potergli sulla stiamo eh, lavorando sulla centrale unica degli appalti, stiamo lavorando su tanti temi, quello che è necessario è riavviare anche delle procedure che siano più che regolari in modo tale che anche un serio decentramento sia, come dire, garantisca la legalità di queste operazioni, questo è importante non bisogna prendere e decentrare immediatamente perché è questo quello che serve abbiamo visto quando le cose si fanno in maniera affrettata in maniera, eh, chiudendo un occhio mettiamola così, cosa succede? quindi noi vogliamo essere rigorosi chiaramente il decentramento è fondamentale perché, e ripeto, noi abbiamo 15 mini città che di fatto convivono all'interno di una città più grande che è quella di Roma abbiamo necessità di decentrare ma anche di garantire procedure rigorose Oh, allora attenzione, tra poco ci arrivano un sacco di segnalazioni, dice eh, ma poi sto stadio lo famo o non lo famo? Ecco, questo, per esempio, eh, ne arrivano tanti di questi, peraltro c'era un, eh, un articolo, eh, dico, del Fatto Quotidiano che non è esattamente una testata ostile alla nuova amministrazione che faceva due conti e cercava di capire se il nuovo piano concordato con la Roma poi convenga di più o di meno alla città, ecco questo ce ne, eh, ovviamente vi sarete fatti i vostri conti, un altro messaggio che è arrivato e dice: Ma comunque, 18 palazzine occupano più eh, suolo di tre torri, no? perché le torri si sviluppano in verticale e le palazzine si sviluppano in orizzontale. Allora, que questo è un tema innanzitutto, sì, questo è un tema grosso sui dettagli io sarei un po' cauta, perché de devo dire che ogni tanto leggo qualcosa sui giornali ah il nuovo accordo prevede questo, questo, quest'altro, allora il nuovo accordo che non è ancora stato formalizzato ma che è oggetto di studio prevede una riduzione drastica della cubatura, 60% nella parte del business park, cioè di tutta la parte commerciale e una rimodulazione sostanzialmente di quella esistente, dove attenzione noi non possiamo andare a modificare completamente il progetto quindi le impronte a terra possono diminuire non aumentare questo deve essere chiaro perché altrimenti si parla proprio di un nuovo progetto servirebbe un'altra conferenza certo. dei servizi noi non vogliamo questo vogliamo portare a termine all'interno cioè, di cioè voi non questa volete con... un'altra conferenza dei servizi quindi praticamente se perché riusci... questo, su questo poi si basa il concetto delibera delibera nuova o... se noi riusciamo a modificare la delibera esistente nel senso della riduzione dell'aumento dell'efficienza energetica dell'efficientamento energetico eh, eccetera adesso mi lasci semplificare per rispondere alla sua domanda rimanendo all'interno di questa conferenza dei servizi a noi va benissimo, non, non c'è problema. È evidente che se Invece si tratta di un progetto completamente diverso, con edifici completamente diversi, ma lo dice la legge, non può certo. continuare. Allora qual è il punto? Noi abbiamo trovato un accordo per cui all'interno di questa conferenza il progetto viene ridotto dal punto di vista delle cubature, però vengono aumentati per esempio gli standard di eh, efficienza energetica. Eh, gli standard di. vengono qualitativi. ridotte anche le opere compensative? Vengono ridotte alcune opere compensative, non tutte. Per esempio, noi Esaminando il progetto abbiamo trovato che è così. Il progetto prevedeva anche la riqualificazione di alcune aree completamente slegate dall'area stadio e quindi viene il dubbio che in realtà quegli interventi siano stati fatti solo per aumentare le cubature. Cioè la legge sugli stadi, attenzione, è, per, è molto precisa. Perché prevede che cosa? Prevede che eh, per riqualificare uno stadio, per fare uno stadio, riqualificandolo sull'impianto esistente, andando a cercare un'opera. Si possa derogare al PRG, questa è la, le la legge mm, che lo prevede, certo. è una deroga consentita cioè, dalla certo. legge, però questa deroga deve essere mantenuta all'interno di un limite che è quello delle opere strettamente Necessante. necessarie, ed è un'espressione non casuale, strettamente necessarie alla, econom ehm, alla sostenibilità economica dell'opera. Allora quando queste opere sono strettamente necessarie, c'è cioè l'avallo della legge, diversamente no. Quindi noi quello che abbiamo fatto ecco con... Come per una, esempio i per il trasporto, trasporto su ferro, no? allora il metro sul, B, il allora, potenziamento della Roma Lido, questo viene ridotto. Dunque, mm. il potenziamento della ferrovia Roma Lido rimane, l'impegno l'aveva assunto la Regione prima e lo ha confermato. Lo sfioccamento della linea B è stato eh, eliminato non perché l'ha deciso questa amministrazione la parte politica, ma perché gli stessi uffici vedendo in dettaglio il progetto ci hanno detto che una nuova diramazione avrebbe comportato un aumento eh, troppo grande dei tempi di percorrenza dei tempi di attesa, quindi non sarebbe stato conveniente, quindi ci hanno bocciato sono stati pareri tecnici che hanno bocciato per esempio lo sfioccamento della B ovviamente a questo sfioccamento ne consegue una riduzione di cubatura siamo andati a vedere, abbiamo smontato e rimontato montato il progetto rimanendo come dire eh, centrati su quello che è il dettato della legge. Adesso tutto questo discorso che noi abbiamo fatto attraverso diciamo, l'ausilio di tecnici del comune e della società Eurnova che abbiamo fatto prima della, del famoso annuncio adesso lo stiamo rifacendo anche con i tecnici della regione all'interno della conferenza dei servizi proprio per riuscire a produrre un nuovo progetto che possa poi vedere l'approvazione in quella sede ecco no, così magari e lo completiamo per parlare di opere eh. pubbliche no, allora, eh. quello che, eh, sul quale ci siamo accordati è che la via del mare sarà ristrutturata quindi gli interventi sulla via del mare rimangono un ponte sul Tevere eh, viene fatto e serve appunto per snellire il flusso di automobili. Abbiamo, fatto, abbiamo calcolato il carico di traffico, i flussi di traffico, l'abbiamo calcolato con i nostri uffici. Quindi un ponte serve, ne erano previsti due eh, nell'arco di eh, meno di un chilometro probabilmente. Abbiamo fatto le simulazioni, abbiamo visto che due ponti in meno di un chilometro non alleggeriscono il flusso di automobili. Che aveva un costo. Aveva no? un, costo eh, un costo diverso. Un costo diverso. Quindi questo secondo costo che a questo punto viene meno, verrà utilizzato quei soldi potrebbero essere utilizzati per andare a beneficio di altre opere pubbliche, Facciamo questo lei crede? Um, io credo ancora altre cose sulle quali se posso non mi pronuncio proprio perché ci sono i tecnici al lavoro, quindi prima di dire una cosa io vorrei avere i dati tecnici che eh, mi diano conferma, come all'epoca io non ho mai parlato dello stadio se non per dire che non sarebbe stata una colata di cemento e così è stato, oggi non mi sento di dire esattamente quale sarà il destino e quale dei due ponti, vi dico solo che due ponti, fatte le simulazioni di traffico, non servono, ne basta uno e noi su un ponte ci concentreremo. Ancora, eh, la, il potenziamento della ferrovia Roma-Lido rimane, eh, tutta l'area di Tordivalle sarà messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico, sono stati fatti addirittura dei miglioramenti rispetto a quelle che erano le opere di mitigazione del fosso del Vallerano. Sarà realizzato un parco grande e sicuro grande, grazie anche alla presenza di telecamere, quindi tutto il parco sarà controllato ehm, e gli standard energetici saranno i più elevati al mondo. Quindi ci siamo concentrati su tutta una serie di elementi che per noi sono imprescindibili. Abbiamo tagliato delle opere che erano assolutamente non ehm, collegate allo stadio sì, e che quindi non rientravano proprio nel che, dettaglio che della nostra... Come legge. ha detto lei, servivano solamente a poter giustificare eh, caspita, delle sì. curvature in più. Allora, sì. tra poco riprendiamo il discorso. No? Io poi le voglio chiedere come pensate di eh, rapportarvi a un eventuale vincolo, perché adesso c'è la richiesta di vincolo, non è ancora stato stabilito. Da parte della sovrintendenza. Soprintendenza. Sì. Eh, se fosse vincolata la... la io su quello non ho, non ho competenza la eh. soprintendenza, che è un organo statale. Quindi, eh. è purtroppo quello se, se, se il vincolo c'è, non dipende né appunto, da me. No, no, no, da... certo. Quindi, in caso a... c'è una praticamente io, questo insomma, non eh? io devo, devo prendere atto no, di cosa. Poi ventiamo Urnova, perché a questo no, no, eh beh, cioè, no, no lo no, sanno no. pure loro che c'è una richiesta di vincolo, ma certo per... che lo sanno. Era una appunto, battuta per l'ippodromo: noi no, andiamo non... avanti su quello che è il nostro progetto, poi quello che succederà in altre okay. sedi che non dipende da noi dobbiamo accettarlo o comunque sarà Eurnova okay. a muoversi in tal senso però questa in 30 secondi gliela devo fare perché siamo partiti proprio da lì ovviamente bisogna produrre un atto amministrativo per dirla secondo la conferenza dei servizi e secondo quello che vi siete un po forte sì. risposta con la Regione Lazio meno già, di una settimana sì, fa noi no? abbiamo già ehm, inviato alla la società proponente una comunicazione di avvio del procedimento che ehm, vuole Vuole sostanzialmente eh, ritirare o attraverso un atto di annullamento o attraverso una revoca. Questo lo vedremo sì. a seguito di quello che, insomma, eh, si produrrà all'interno della conferenza dei servizi. Vuole ritirare la famosa delibera di Marino e sostituirla con un'altra, quindi mh, vedremo. Insomma, noi il nostro proced il procedimento da parte lato amministrazione capitolina è stato avviato. Siamo pronti a discutere un nuovo progetto. Il progetto ha delle linee guida già molto chiare. Adesso, appunto, va smontato e rimontato alla presenza di tutti gli attori coinvolti numeri alla mano, tecnici alla mano quindi sarà proprio un, un lavoro tecnico da fare e se tutto viene rispettato secondo me da parte nostra non ci sono non ci sono veti insomma poi quello che succede lato sovrintendenza eh, eh, vedremo. eh. vedremo allora tra poco continuiamo ci sono ancora un sacco di domande stiamo integrando eh, le nostre domande con quelle che arrivano al 3775 104 500 ci fermiamo giusto un attimo non lasciate radio radio ah, eccoci qua allora um, abbiamo affrontato il, cioè, chiaramente si potrebbe parlare anche a lungo ancora dello stadio di Tordivalle tra l'altro tutte le volte che diciamo stadio della Roma ci cazziano di brutto e dice no perché lo stadio di Tordivalle perché poi non sarà di proprietà della Roma io non l'ho detto eh. <ride> però, <ride> però è, materialmente è così eh. cioè nella sostanza è così quindi eh. adesso abbiamo, usiamo la terminologia stadio di Tordivalle e così ci siamo tolti questo problema e la Lazio? Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna proposta. Solo la lettera da parte del presidente Claudio Lotito. Peraltro molti hanno ironizzato, insomma, lei lo sa. Se si è faticato nella dialettica con la Roma, figuriamoci quanto si potrebbe faticare nella dialettica con il presidente Lotito, però questa domanda non ah, attiene alla personalità di Lodito. Sì, ma insomma questo era per scherzare per ironizzare diciamo Però... che se dovesse avviarsi un procedimento serio eh, noi vorremmo vigilare e vigileremo affinché il procedimento parta in maniera consona sin dal principio quindi attenendosi anche al dettato normativo quindi la famosa eh, quando parlavamo delle opere strettamente necessarie ecco noi lo valuteremo ab origine diciamo dal principio ma che cos'è che lei ha un po' spiegato no, in questi insomma nei minuti passati quando lei venne qui proprio un anno uh -huh, fa uh -huh. una delle cose che poi disse e che è andata avanti per un po' di tempo è questa famosa ritira della delibera di pubblico interesse poi abbiamo costruito nel tempo eh, tante frasi in questa uh -huh, direzione uh -huh. a proposito anche del rapporto con i proponenti uh -huh. quindi ovviamente a S Roma in questo caso ma cos'è che vi ha fatto cambiare idea ed andare avanti fino a modificare così tanto progetto, cos'è che, che è scattato? Perché questo se lo sono chiesto anche alla base del Movimento 5 Stelle, mi passi questo termine, uh -huh. anche per rispondere a loro, no? Allora, diciamo che eh, studiando meglio le, le carte, i documenti poi all'epoca c'era anche Berdini ehm, sostanzialmente lo stesso assessore ci stava aveva probabilmente scelto una strategia che era quello di attendere l'esito della conferenza dei servizi per poi prendere una decisione finale sullo stadio eh, noi abbiamo voluto vederci chiaro abbiamo voluto chiedere dei pareri al, ovviamente all'avvocatura del comune per capire effettivamente se e in che termini potessimo ritirare così eh, all'improvviso cioè all insomma comunque questa delibera e lo stesso comune ci ha e lo stesso avvocatura mi scusi ci ha rappresentato comunque l'esistenza di, eh, di un obbligo indennitario a carico dell'amministrazione eh nei confronti della, della società del proponente per cui a quel punto abbiamo fatto le nostre valutazioni noi adesso giustamente dobbiamo valutare l'interesse dei cittadini sempre come prioritario però non possiamo completamente dimenticare anche quelle che sono eh, l'interesse o gli interessi dell'amministrazione quindi sostanzialmente avendo ricevuto una sorta di alert da parte dell'avvocatura in caso di ritiro sic et simpliciter abbiamo cercato di capire se ci fosse margine per ridurre L'opera è quindi ricondurla all'interno del dettato normativo per riuscire a evitare una, comunque un obbligo indennitario e, o risarcitorio, questo insomma era comunque da chiarire, eh, a carico dell'amministrazione capitolina. Noi oggi dobbiamo agire e siamo amministratori, quindi non possiamo non porci anche queste domande. Certo. Siamo riusciti ad a raggiungere secondo me un ottimo risultato perché la legge e il rispetto della legge viene garantito. Abbiamo peraltro dimostrato come probabilmente prima la delibera di Marino eh, di fatto aveva sforato ampiamente i limiti di legge perché se da oltre un milione e centomila metri cubi di cemento siamo scesi della metà evidentemente la legge era stata interpretata in senso un po' estensivo. Sta rispondendo no? in modo edulcorato all'ex sindaco Marino perché su questo mi pare che Marino abbia impugnato a carta e penna e abbia risposto. Eh, no. Abbiamo opinioni diverse diciamo. Eccolo là. Oh, <ride> oh, Sentiamo tra poco i nostri ascoltatori eh, a proposito di eventi sportivi ma, ma insomma si fa il eh, Gran Premio di Formula E elettrica all'EVol secondo lei? Stiamo lavorando per capire se ci sono i margini di fattibilità se il contratto è se le obbligazioni insomma sono come dire eh, accettabili se soprattutto questo campionato comporta dei benefici eh, che hanno una ricaduta positiva L'impatto okay, ambientale è scarsissimo perché sono impatto ambientale praticamente zero perché mm. si tratta di, di correre con auto elettriche certo. però se que tutto questo porta dei benefici anche alla città di Roma allora sarà una, un evento che prendiamo in considerazione diversamente bisogna valutare quali, sono, quali dovrebbero essere i benefici cioè, tanta gente verrebbe no, apposta per questa cosa quindi comunque dei benefici ci sarebbero guardi c'è una trattativa in corso sì. anche qui io non voglio come dire trincerarmi dietro il silenzio proprio perché c'è una trattativa in corso eh, gli equilibri come lei può immaginare sono anche molto delicati vorrei mm. evitare di alterare questi equilibri e poi nel momento in cui riusciamo a eh, chiarire i termini della vicenda saremo sicuramente un pochino più loquaci ecco, mi, mi consenta. Allora io noi chiediamo di essere poco loquaci, cioè di essere brevi i nostri ascoltatori allora, 06 88 33 033 Antonella, Mariangela, Massimiliano ci sono due ascoltatrici, è bello insomma, subito sì. due, due donne. Anche. Antonella, buonasera. Eh, buonasera sindaco. Buonasera. Aspetta, volevo dirle che lei ha detto di essere serena ma serena di che? Perché abbiamo una città invivibile, Roma sta diventando impossibile e non si può camminare per le strade, per tutte le buche che ci sono. Io parlo di un quartiere seconda circoscrizione che dovrebbe essere abbastanza centrale. Ah, il secondo municipio? Lo sporco municipio. dappertutto sì, lo sporco <ride> dappertutto i giardini abbandonati, cioè sta diventando un disastro. La la priorità non è lo stadio nuovo oh, La priorità fatto, no. dovrebbe Ecco, dovrebbe... Eh, ma parlate solo dei vostri problemi delle denunce dello stadio Scusi, No, è, la, è colpa nostra, li abbiamo chiesto noi <ride> Comunque, allora. guardi, io intanto la ringrazio ehm, le buche come lei sa è un tema per noi prioritario, lo abbiamo affrontato immediatamente eh, avviando queste procedure di gara pubblica le do un'informazione un eh, come dicevamo, le strade di Roma hanno una lunghezza circa di 8.500 km di cui solamente il 10% 100, quindi 800 km sono di competenza del dipartimento eh, ex lavori pubblici ex oggi lavori si pubblici. chiama SIMU, quindi sono mie, mettiamola così, le devo curare io, 800 km su 8000. Tutto il resto è di competenza dei municipi. Quindi eh, lì sono poi i noi ci stiamo, come dire, stiamo lavorando sulla grande viabilità, che è quella di competenza della, della città dell'amministrazione capitolina. Il resto è in capo ai singoli municipi. Si può decidere che questo sia giusto sbagliato, corretto o non corretto ma tant'è, ad oggi è così per cui come ci stiamo muovendo? Eh, L'amministrazione e io in particolare mi sto concentrando sulla grande viabilità. Non c'è dubbio che soprattutto nei municipi eh, centrali, diciamo quelli un po' storici, nella città consolidata, la quantità di strade di eh, viabilità municipale, quindi di competenza del municipio, sono la grande maggioranza e lì eh, sono gli uffici municipali che si, devono, che si devono muovere, si devono attrezzare. Noi stiamo cercando di fare il massimo eh, su quella che è la nostra si competenza. Devono muovere, si devono attrezzare in qualche modo gli sta dicendo ok, abbiamo avuto i nostri tempi noi in Campidoglio, a questo punto dateveli anche voi. Sì, io so, ah. eh sì, sì, assolutamente è fondamentale. Tra l'altro abbiamo aumentato anche ai municipi i fondi per la manutenzione delle strade. Quindi eh, adesso immagino che anche loro debbano partire con, con le loro gare. Insomma. Il decentramento è proprio questo. Purtroppo è in alcuni casi questa frammentazione delle competenze porta anche il cittadino a non far capire eh, chi debba far cosa. Diciamo che in questo caso secondo me, la, la signora quando si tratta di strade di grande viabilità, che possiamo dire le grandi arterie, può avvenire da noi, diversamente dovrebbe andare a bussare alle porte del suo municipio. municipio. Mariangela, sì. buonasera. Buonasera, buonasera sindaca, buonasera a tutti. <ride> buonasera. Eh, eh, niente, io mh, ho sicuramente un giudizio estremamente positivo nei confronti della sindaca. Grazie. Dal punto di vista di dipendente comunale quale io sono, e dal punto di vista di una sem semplice cittadina che non può non rendersi conto che in effetti molte piccole cose sono cambiate, ah, eh, so solo semplicemente <ride> diciamo, un consiglio e una piccola cri criticità che ho rilevato, e cioè la poco efficace chiamata alle armi della cittadinanza attiva. Mm. Mi spiego, eh, io ad esempio sono un ex giornalista e mi piacerebbe tanto contribuire a costo zero a collaborare per la comunicazione ne conosco altri che sono architetti ah, guardi persone. ho appena indicato Quindi una telefonata ho appena segnalato no, no, i no, miei no, collaboratori lo vede come <ride> no, no, no. noi donne conosco, conosco per esempio architetti che quando c'è stato il problema dell'albero a Piazza Venezia hanno detto ma perché non posso andare io a dare una mano a costo zero E la mancanza di un centro eh, diciamo, dell'amministrazione dove chiunque, ripeto, a costo zero eh, voglia collaborare al miglioramento di questa città ah, Questa eh, è, è la risposta diciamo, a ah, Grillo che villa. diceva Bisogna essere sindaci dei propri 10 metri quadri Ha ragione, ha ragione Io con mia figlia che ha 7 anni eh, Ogni sabato e domenica cerchiamo di pulire le strade del nostro quartiere A un metro quadrato e io la Quindi, ringrazio cioè, ci, ci proviamo, però ecco Manca proprio un centro dove poter fare riferimento E dire io mi occupo di questo, voglio dare una mano Guardi, Tutto. le dico una cosa, immagino sia sua figlia Samuele l'ha incontrato ah. al mercato a maggio non so se si ricorda eh, vabbè, <ride> magari, se, dei magari dei se lo vedo sì e, um, intanto lo saluti e, um, sì, e, guardi le dico una cosa noi stiamo cercando di coinvolgere appunto i cittadini attivi con tante iniziative anche sparse sul territorio però lei con questa telefonata mi ha dato un'idea alla quale molto onestamente dico non avevo pensato che è quella di istituire un centro cioè probabilmente un ufficio di raccolta come dire delle, delle istanze positive delle, delle offerte guardando De... so, lo staff il sindaco quindi sostanzialmente perché staff, dico intanto lavoria ha dato dando un ordine <ride> però lei anche non sveli gli altarini <ride> eh, qua è no, una sindaca dei suoi 10 metri quadri perché in realtà um, effettivamente se la signora dice non, è, eh, non, è, non viene percepito in maniera adeguata il fatto che l'amministrazione eh, è pronta a ricevere aiuto da parte dei cittadini probabilmente il nostro modo non è corretto allora probabilmente creare tanti uffici magari uno per municipio e uno centrale nei quali far confluire tutte le richieste di supporto che tanti cittadini vogliono dare può essere utile, un buon segnale intanto per i cittadini che sanno dove rivolgersi a noi per capire, lo prendo come, come no. suggerimento e mi sembra ottimo, Gra come si chiamava la signora? Eh, Mariangela se non ricordo male sì. allora... Mariangela Maria grazie Mariangela Maria Maria saluti Samuele ah che carina allora c'è un messaggio Barbara e Alessandro eh, Stefano puoi dire a Virginia che la amiamo da impazzire se, se, se, citando proprio oh poi c'è un altro che invece ha mandato un messaggio da Frosera la odio dice... <ride> no che dice no, no, che, no che dice no, no che dice che a causa sua litiga con la sua fidanzata no giuro eh no eh, no vi prego per... eh, dice, a causa sua litiga con la mia mia fidanzata. Ma che... beh, beh, questi penso che siano le cose favorevoli no, non, politicamente. No, no, no, no. non no, no, questione no, appunto peggio, Vabbè, fanno il <ride> peggio bilanciano un po' di cose che sono accadute no, in questi mesi sindaca perché penso che quello che diceva all'inizio il collega Stefano Molinari adesso la vediamo un pochino più serena sì. però ci sono state delle fasi in cui è stata colpita proprio dritta dritta dritta sì probabilmente sì sono stata colpita anche da persone dalle quali non mi aspettavo di essere colpita e Marra? Eh, sicuramente e oh, abbiamo preso le, le, le distanze al Jeep, lei l'ha no? sì Riportate. devo dire che sono tra l'altro contenta che ringrazio insomma il GIP che addirittura ha preso atto del fatto che l'amministrazione immediata... abbia immediatamente preso le distanze da, da... da Marra e, m... però Marra dice che gli è stato chiesto a tutti i costi di rimanere al suo posto beh ma io questo l'ho sempre detto eh. quando l'abbiamo conosciuto a me è sembrato una persona estremamente competente del resto anche il suo curriculum parlava chiaro, poi se qualcuno mi vuole vuole affibbiare delle doti di prevergenza che, lo dico onestamente, non ho, purtroppo mi dispiace, ho fatto un errore di valutazione, no? e, e quindi, insomma, io ho preso le distanze, adesso stiamo ripartendo, certo, nel frattempo, insomma, è cresciuto un po' di pelo sullo stomaco, uh -huh. eh, la corazza ha messo qualche scaglia in più e eh, andiamo avanti. Oh, e questo qua, eh, grande Virginia, mi fa litigare con la mia ragazza perché sono innamorato di quello che fai attenta, avanti il non mollare il tempo di ragione, un bacione da Frosinone visto che questo è un ammiratore eh, da, ben fuori, da fuori Roma, allora andiamo a prendere Massimiliano, buonasera buonasera, buonasera. signor sindaco, buonasera Stefano Luigia Buonasera. Certo Stefano, se è più bello in, in, in versione casual che in giacca e cravatta sì. comunque eh, Ma non glielo dire perché da domani verrà in fracca Sono quasi sì. istituzionale però perché comunque rappresento la radio di fronte certo, al sindaco di Roma certo. insomma, <ride> vai. Mi presento, sono, sono Massimiliano, eh, seguo sempre la vostra trasmissione, sono l'archivista comunque per, per Stefano Allora signor Sindaco, io la chiamo per un piccolo problema che è grande ho visto che lei segue anche, la segue anche su Facebook um, va in giro per i quartieri e questa è una bella cosa però si è scordato dell'ultimo quartiere che è il quartiere più grande di Roma il municipio più grande di Roma dove lei è venuta anche a chiudere la sua campagna elettorale facendo un po' di promesse e dicendo ostia abbiamo che... già programmato una visita Abbiamo programmato una visita credo la prossima settimana perché con, immagino stia parlando di Ostia, vero? Di Ostia, certo, perché sì. poi tra parentesi se non vado errato, il decimo municipio è il municipio che diciamo le ha dato più voti, ha creduto molto più in lei mm -hmm. e credo che come percentuale di voti Ostia sia stata molto partecipe Buona, sì, no? sì, sì, sì, nei suoi dubbio. confronti Gatti. infatti io non so dire qui delle buche eh, perché sono sempre le solite cose anche perché ormai non abbiamo più buche abbiamo direttamente le vorate so, mi stanno... sono lamentata molto col no, prefetto Volpiani sì, sì, sì. sì, sì, stanno, dire... sì. stanno cadendo abbiamo sono proprio un dei cedimenti veloce... strutturali sì, sì, eh, sì. cedimenti sì. strutturali sì, ormai sì, cioè, con buche ormai chiuse strade chiuse da anni e finisce lì c'è proprio la non No, no, non finisce lì. Purtroppo. Tra poco osse... comincia. No, ti... Faccio veloce, Sindaco, poi no, le... rispondo ai teorali, così facciamo spazio agli altri. So che Ostia, tra poco, comincerà l'estate eh, e perciò eh, i romani verranno qui ad Ostia. Io credo che sia eh, importante guardare. Scusiamo, con velocità, municipio. però, per cortesia. Eh, questo eh. municipio, e eh, io guardi, le farei anche da Cicerone perché penso che una persona che abita ad Ostia. Eh, mh, le potrebbe far vedere esattamente io abito da 40 anni ad ossia avrei il tempo perché purtroppo ho perso pure il lavoro, di fargli vedere esattamente i problemi che ci sono ad Ostia, la persona che ci vive ad Ossia, non che giustamente lei viene, fa il giro, eh, ma io le, le porto a far vedere a Ostia il problema. Dove la Grazie. Grazie, allora Grazie. andiamo velocemente. Allora noi abbiamo già preso appuntamento con uh, il prefetto Vulpiani per andare a, a fare di nuovo un giro ad Ostia. e Io devo dire che mi sono lamentata più riprese con lui per la situazione delle strade, lui ha detto giustamente che ha avuto un po' di problemi anche lì per fondi, procedure eccetera non partivano, che però sono partite e quindi anche lì eh, piano piano si inizierà ad intervenire eh, nel frattempo eh, il prefetto si è concentrato in questo, in questo periodo soprattutto sulla riorganizzazione di tutto il tema delle spiagge, delle concessioni, dei balneari ci siamo concentrati sul lungomuro che inizierà a trovare una, una soluzione di tipo anche molto drastico lo devo dire ehm, perché comunque lì drastico uno spianamento ah. <ride> è la verità questa perché si ricorda insomma la precedente quando lei era sì. all'opposizione stiamo lavorando abbiamo, Credo stiamo che... abbiamo partecipato a un paio di inaugurazioni in cui in realtà qualcosa è andato Sì, lì, hanno fatto, fatto un già una serie di, di mattoncini no no no no ah. no, no. no. E chiaramente non è quello il nostro obiettivo. E stiamo finendo di lavorare per, proprio per riuscire a ottenere quel risultato, eh, anche qui abbiamo ancora dei, delle piccole cose da, da formalizzare, dei piccoli accordi da formalizzare per poter procedere e, e credo che già dalla prossima settimana, insomma comunque entro la metà di aprile, eh, una parte di questo lavoro dovrebbe poter partire. Quindi, cioè, beh, ripeto, anche qui il tempo purtroppo sembra giocarci a sfavore io ricordo però che questa amministrazione si è insediata da meno di un anno lì peraltro stiamo affrontando un problema di eh, mafia la possiamo ah chiamare beh, così? è beh, stato è? sciolto per mafia municipio, quindi, eh, certo. quindi non, è, non è facile il municipio è commissariato eh, tra l'altro quando noi siamo è arrivati è questo no, il nodo, il commissariamento perché lei sa anche di, di recente c'è stata anche una manifestazione magari non estremamente partecipata però sono scesi in piazza Sì di cittadini perché si vogliono battere proprio per dire ostia non è soltanto mafia no, infatti no. il commissariamento ci crea comunque un problema perché è come se non esistessimo per certi versi. Per certi versi sì, per altri versi devo dire che però sta lavorando bene, tra l'altro quando noi siamo arrivati all'inizio eh, non aveva neanche gli uffici al completo, in parte gli uffici erano stati smantellati, in parte la dirigenza del municipio era ridotta della metà, quindi abbiamo lavorato molto per riuscire a portare risorse nuove, risorse fresche in un municipio che giustamente doveva ricominciare a lavorare e anche di, di buon passo, per cui abbiamo inviato dei tecnici, abbiamo inviato altri funzionari che hanno accelerato alcune pratiche che prima erano sostanzialmente sulle spalle di due o tre persone, non di più e abbiamo portato dei dirigenti che stanno anche qui ricominciando a eh, far muovere il municipio che invece era fermo e quindi sicuramente, probabilmente è un municipio che ha scontato un po' più di lentezza rispetto agli altri però si sta muovendo, devo dire che su questo il prefetto è stato, cioè abbiamo lavorato molto insieme ed è stato ma io voglio dire più che collaborativo insomma. Oh, allora intanto so, stanno arrivando veramente migliaia di messaggi e noi li consegneremo tutti alla sindaca perché Grazie. insomma là dentro ci sono a parte che ci sono tanti apprezzamenti qualche Tanto critica o tante, tante, tante osservazioni sì. che poi possono servire proprio sì. eh, ad integrare il suo lavoro allora io le faccio l'ultima domanda perché so che dovrebbe mi confermate che deve andare via benissimo allora ehm, lei ha ricordato che questa amministrazione non si è insediata da nemmeno un anno, cioè si è insediata da nemmeno un anno. Allora, sì. per il, com il compleanno, il primo compleanno della sua amministrazione, qual è il progetto più grande che vorrebbe vedere realizzato? Cioè, proprio regalo di compleanno. Ce ne sono vari. <ride> Allora innanzitutto... Infatti l'ho chiesto il più grande. Eh, no, il più grande non lo so, perché mm. non ho mai pensato in termini di più grande, ho eh, pensato di alla cittadinanza. Eh allora. dai, no, ce ne sono vari, <ride> su, non, non mi dica così, che poi devo fare Vabbè. una scelta, invece Scegliamo Atac, no. Illuminazione, scegliamo. Allora, Atac, um, adesso abbiamo trovato, come sa, questi 45 filobus buttati, io devo buttati, mm. no, erano comunque in un deposito, abbandonati lì da anni e li stiamo rimettendo in strada, quindi il, il mio obiettivo lì è ovviamente aumentare il parco circolante e poter recuperare dall'esistente per altro nuovo che ci è costato 20 milioni per me quello sarebbe già un bel regalo. Stiamo lavorando anche su altro ma ancora non vi dico mm. però magari vengo qui a parlarvene. Quindi integrazione Quindi, intanto di Adaf nuovi mezzi da usare. Riuscire a mettere nuovi mezzi in strada. Mm. Su Ama riuscire a far partire la raccolta porta a porta in tanti municipi. Vedremo il progetto è stato avviato in via sperimentale in due municipi adesso a febbraio. Entro novembre contiamo di coprirli tutti eh, voglio vedere a giugno se siamo riusciti a coprirne almeno la metà, insomma, è un obiettivo molto sfidante, però l'idea è quella, poi l'avete conosciuta l'assessore la, Montanari e l'avete detto voi, una persona sì. molto energica. Mm. Per quanto riguarda per esempio il commercio stiamo... Uh, mettendo mano alla, ai mercati rionali, l'avevamo detto in campagna elettorale anche qui non siamo fermi siamo alla fase di scavo delle fondamenta e ci sono molte cose in cantiere e io spero di poterle come dire, non ci arriviamo con l'apertura della metro B a San Giovanni e della metro a San Giovanni? Metro C a San la metro C a San Giovanni, Giovanni l'apertura completa dovrebbe essere mi pare nel, poco in autunno dopo. poco dopo, sì, poco sì, dopo sì. il compleanno sì. mm. perché quello tempi, sarebbe, un bel regalo, eh? sarebbe un bel regalo ma non, purtroppo i tempi mm. non li decido io mm. e, però insomma già a riuscire in quello mm. mi sembra, considerando che l'opera dura probabilmente dalla fondazione di Roma sì, cioè sono no, coeve e anche quello insomma, è un bell'obiettivo obiettivo c'è tanto, c'è tantissimo anche riuscire a mettere mano ecco, riuscire a completare un primo ciclo di interventi su Bastoggi mi sembra importante e riuscire a far partire il bando su due campi Rom per iniziare ecco. il lavoro di superamento progressivo anche per Perché mentre oggi lei era a Bastoggi ad esempio c'era la polizia di Roma Capitale che svolgeva un lavoro importante Lì abbiamo al fatto campo Roma di via, sì, via so, di via Salone Lì, e lì è un'altra situazione con la rustica praticamente abbiamo esplosiva abbiamo avviato no? in gran silenzio nel senso che non abbiamo dato pubblico risalto ma insomma ehm, abbiamo avviato un'azione di ehm, task force della polizia locale di Roma Capitale sui campi Rom per cui ce ne saranno alcuni controllati H24 in maniera continuativa che sono probabilmente i più problematici, quelli nei quali ci sono, si verificano sempre i roghi e altri invece in maniera dinamica con delle pattuglie che vanno da, da 4 a 8 pattuglie per due giorni a turno in tutti i campi e iniziamo un'azione un di verifica a tappeto, nel frattempo la polizia è andata già, ha iniziato il censimento degli abitanti di tutti i campi proprio per poter avviare questo lavoro di superamento, tra l'altro in alcuni allora, casi sono era stati malvenati. Ehm. Allora okay. il TMB di Vesalaria si chiude? Eh? Sul TMB di Via Salaria stiamo lavorando L'ultima domanda è più di natura politica insomma, non soltanto sì. da, da, insomma, da primo cittadino ma proprio da esponente importante del Movimento 5 Stelle, si è sempre detto che Virginia Raggi sostanzialmente porta avanti? la campagna del Movimento 5 Stelle insieme a tanti altri perché è eh, la guida de, di Roma capitale insomma, no? Vi sta dando una mano in questo momento tutto lo scissionismo, tutto ciò che accade nel Partito Democratico, cioè è il momento mm. di battere il ferro perché è caldo, perché i cittadini sono più dalla vostra parte, quindi potete arrivare a questo 40% benedetto? Guardi, io... Mm. Le e se una... lo sente il carico di responsabilità ecco, le do una risposta le dico che noi siamo stati eletti per amministrare una città che era in grandissima sofferenza e ce la stiamo mettendo tutta perché prima di tutto è la nostra città cioè noi siamo stati eletti per, per far bene nella nostra città se questo significa eh, riuscire poi ad avere anche effetti a cascata sul resto ben venga non c'è dubbio, però è evidente che tutti noi ce la stiamo mettendo tutta per fare bene qui, la responsabilità è, è condivisa ed è condivisa appunto tra me, la mia squadra, i presidenti di municipio e le, le loro squadre e i cittadini che via via stanno collaborando E probabilmente con l'istituzione di questi punti unici di, di, di, di, insomma, di, di raccolta offerte di, e di supporto, collaborerà ancora di più. Insomma, allora sono arrivati tantissimi messaggi. Lo ripeto: 3775 104 e 500. Glieli consegniamo tutti. Anzi, fate proprio la botta finale, così almeno hanno più segnalazioni da eh, poter eh, valutare. Noi vogliamo ringraziare moltissimo la Sindaca di Roma, Virginia Grazie Raggi, perché non stava neanche tanto. Bene, forse avete no, no, beh, un, un po' di, di laringite. Eh, vabbè, vabbè, fa male. La ringite, non lo so. Ma è venuta anche a me è vero. Per simpatia, <ride> per simpatia, sul serio. <subsegno. ride> comunque è stata molto gentile. Altri, insomma, magari avrebbero sfruttato la. Ma che se non avevano voglia di parlare, dicevo la laringite, non posso venire. Invece, abbiamo no, a me... apprezzato. Mi fa piacere venire qui insomma. Eh, molto... E allora le facciamo un invito per la prossima volta che non si permanente guarda, guarda che vengo no, vengo una per volta a settimana no, Molinari è scappato. Comunque il sindaco a un certo punto l'ha detto, mi sa che vengo a parlarne qui quando ho questa cosa. Certo. So. Eh beh, infatti, se l'hai segnata, ma sì, andare, ma infatti prendiamo così un impegno molto amichevole a ritornare qui. Insomma, volentieri, grazie, grazie alla grazie, contenta. Buon lavoro, buon lavoro a grazie. Grazie. Grazie. Grazie. grazie. È stato un piacere veramente.